senza problemi. Uh, io cercherò di essere molto breve anche per lasciare un po' più di spazio al compagno che mi seguirà, uh, Gianni. E, um, cercherò di dire qualcosa uh, riguardo alla questione del fattore uh, cosciente dell'organizzazione uh, del partito legato alla tematica della rivoluzione e, e del passaggio del, del potere politico dalla borghesia al proletariato e quindi ovviamente una, una cosa che è molto legata all'esperienza storica della Comune di Parigi che appunto, come ha detto Emanuele, più che celebrare o studiare in maniera accademica da un punto di vista storico, eh, studiamo come esperienza, come fenomeno storico della, della lotta eh, per superare il capitalismo. Eh, abbiamo visto come l'esperienza rivoluzionaria della Comune non condivida la caratteristica di quella della rivoluzione russa del 1917, cioè di una direzione politica organizzata dell'insurrezione già strutturata che abbia preso la forma di partito, appunto. Questa è una delle due condizioni necessarie, come vedremo che Lenin indica nel 1911 nel suo scritto Per i 40 anni eh, della Comune di Parigi, quindi prima delle elaborazioni degli anni della prima guerra mondiale, della rivoluzione russa stessa e della terza internazionale. Mm, su questo poi dirò anche qualcosa. Uh, il socialismo, in questa sua espressione, nell'espressione uh, della politica organizzata, dei partiti, come si presentava in quel periodo storico, per capire anche un po' la scena politica, aggiungere qualcosa a quello che ha detto Emanuele, uh, è stato detto che c'è stato un lungo processo di crescita del socialismo francese, eh, di crescita dei militanti politici del movimento operaio di varie tendenze eh, con diverse correnti anche diciamo, nel campo che si rifaceva al socialismo e non ad altre macro teorie quindi eh, trovavamo appunto correnti eh, con un orizzonte che possiamo definire eh, riformista centrato sul mutualismo e, e altre che invece ponevano la, la questione in termini eh, rivoluzionari per dirle in una parola anche proprio di, di presa del potere politico, e con un discorso economico di rottura rispetto all'equilibrio eh, creato dalla, dalla rivoluzione francese, dalla società borghese, e, e quindi anche con una tradizione che eh, risaliva al Settecento, quindi alle società segrete, al giacobinismo, eh, al riferimento appunto al blanchismo, alla società degli uguali di, di Gracco Baboeuf e di, Fili di Filippo Buonarroti. E quindi ha una, ha una lunga esperienza di evoluzione di posizioni politiche verso il socialismo a partire dalla lunga esperienza... Oddio, che... Eccoci. Dicevo, una lunga esperienza di crescita delle correnti che si erano mano a mano evolute verso il socialismo, verso il comunismo eh, in Francia, e anche se non a livello scientifico elaborato poi appunto da, da Karl Marx e da Friedrich Engels. Eh, teniamo conto che a livello internazionale, appunto è stata nominata la prima internazionale, era nata soltanto nel 1864, quindi eh, l'esperienza di un'azione un coordinata, di una discussione politica e teorica a livello internazionale, e quindi anche di una possibile azione partitica a livello internazionale, ovviamente in questo periodo eh, si concentra in Europa, questa attività, l'Internazionale, eh, nonostante il nome, non è un'associazione politica diffusa in tutto il globo, eh, era un'organizzazione giovane, appunto aveva già tenuto quattro congressi e eh, diciamo nel suo complesso mh, tra chi eh, afferiva al socialismo era passata una linea più classista, più vicina al comunismo proposto da Marx, di contro invece appunto alle correnti mutualiste, eh, riformiste, che si potevano riferire appunto ad esempio a Proudhon, e di contro anche a quello che era diventato l'anarchismo organizzato che aveva come suo massimo esponente Bakunin. Teniamo conto appunto, però che eh, partiti socialisti francesi che rivendichino anche poi eh, il passaggio del potere politico con un atto rivoluzionario dalla borghesia al proletariato nacquono, na, nasce, nascono negli anni 80 dell'Ottocento, quindi un decennio dopo rispetto all'esperienza della Comune di Parigi, è il periodo in cui si forma anche dopo appunto, come è stato ricordato, eh, la fine della prima internazionale, l'internazionale socialista o seconda internazionale, che nasce nel 1899. Eh, addirittura, eh, rispetto a questo periodo di formazione, eh, soltanto nel 1905 si forma un partito unificato, socialista, operaio di dimensioni notevoli, che è il partito socialista francese. E stiamo parlando appunto di un trentennio, dopo la Comune di Parigi. Quindi un lento processo di, di recupero e di evoluzione del, del socialismo e della costruzione appunto di un partito che potesse essere direzione politica eh, di un'esperienza rivoluzionaria. Leggerò eh, alcuni brani eh, del testo che ho citato di Lieni, in memoria della Comune, eh, per toccare molto velocemente alcuni punti eh, relativi appunto alla questione eh, del partito e della direzione politica, de della spontaneità e di come si era manifestata la questione del programma politico della rivoluzione socialista, eh, Lenin ci dice, eh, ripeto, poi farò una considerazione, siamo nel 1911 quando scrive, due condizioni almeno sono necessarie perché una rivoluzione sociale possa trionfare. Il livello elevato delle forze produttive e la preparazione del proletariato. Nel 1871 queste due condizioni mancavano. Il capitalismo francese era ancora poco sviluppato e la Francia era ancora un paese prevalentemente piccolo-borghese, di artigiani, contadini, piccoli commercianti, eccetera. Dall'altra parte non esisteva un partito operaio, la classe operaia non era né preparata né lungamente addestrata e, nella sua massa, non aveva un'idea chiara dei suoi compiti e dei mezzi per assolverli non esistevano né una buona organizzazione politica del progetto, né grandi sindacati, né associazioni cooperative. Da una parte appunto Lenin eh, segna una differenza con quella che sarà ad esempio l'esperienza russa, eh, cioè quella di, di un partito eh, socialista operaio costruito eh, prima della situazione rivoluzionaria, quindi in grado di fornire un elemento di direzione politica consolidata e riconosciuta da, da quella massa operaia, in quel caso anche contadina, che eh, stava agendo nella situazione rivoluzionaria. Dall'altro, eh, diciamo che sottolinea eh, una condizione per lui ancora parziale di maturità della società francese rispetto allo sviluppo del capitalismo. Eh, diciamo che qui mh, affronta il tema, in, uh, letteralmente in una riga, eh, abbiamo però visto con l'introduzione che eh, è vero che non è paragonabile questa situazione a quella magari di mezzo secolo dopo, quando ci sarà la grande ondata rivoluzionaria europea, però eh, il secondo impero, l'impero di Napoleone III, è un periodo in cui effettivamente rispetto a quella che era la Francia della prima metà dell'Ottocento, il capitalismo si sviluppa eh, in maniera molto importante. Infatti, Uh, matura anche questa uh, necessità di propendere verso l'esterno, di lanciarsi verso l'esterno, aggredire mercati e quindi uh, stati, nazioni al di fuori dei propri confini, perché questi confini non bastano per riprodurre il capitale sempre di più. Uh, Lenin poi sottolinea um, in quali condizioni appunto politiche, mancando alcune, uh, alcuni requisiti fondamentali, Uh, per quella che secondo lui sarebbe potuta essere una rivoluzione socialista vincente sottolinea l'elemento spontaneo dice la comune nacque spontaneamente nessuno l'aveva preparata coscientemente metodicamente una guerra disgraziata con la Germania le sofferenze dell'assedio la disoccupazione del proletariato la rovina della piccola borghesia l'indignazione delle masse contro le classi superiori e contro le autorità che avevano dato prova di assoluta inettitudine un fermento confuso nella classe operaia che malcontenta della propria situazione aspirava a un reg nuovo regime sociale, la composizione reazionaria dell'Assemblea nazionale che suscitava timori per la sorte della Repubblica. Tutti questi fattori e molti altri concorsero a spingere il popolo di Parigi alla rivoluzione del 18 marzo. Questa rivoluzione fece passare improvvisamente il potere nelle mani della Guardia Nazionale, della classe operaia e della piccola borghesia che si era un unita agli operai. Prima è stato appunto spiegato esatto. che la Guardia Nazionale aveva una preponderanza di suoi membri della classe operaia, quindi una situazione eh, che politicamente aveva appunto avuto eh, un, uno sviluppo che non era quello della normale situazione militare di un paese eh, borghese del, dell'Europa ottocentesca. Eh, Lenin poi ricorda appunto che il movimento inizialmente larghissimo eh, aderiscono strati che poi eh, si faranno da parte, tradiranno la comune Uh, mentre quelli che rimarranno a difenderla come il proprio Stato, come la propria esperienza politica, uh, come la propria nuova forma di democrazia di contro a quella appunto uh, marcescente che poi diventerà la Terza Repubblica francese sono gli operai, la classe lavoratrice parigina. Uh, Lienis stesso appunto ricorda che però uh, prevale questo spirito, come è stato detto, uh, di autonomia, di federalismo di evasione della questione appunto di come si poteva porre la dittatura del proletariato. Teniamo conto che dittatura del proletariato eh, in, in questa parte dell'Ottocento, eh, tra l'uscita del manifesto del Partito Comunista e appunto poi i bilanci sulla Comune di Parigi, non è un concetto comune nel movimento operaio, eh, non era un concetto che fosse già stato elaborato e diffuso ad esempio quando Marx scrive il manifesto e quindi teniamo conto che per noi può essere una questione appunto vista in prospettiva eh, più chiara ma eh, che assolutamente poteva non esserlo neanche per i, i quadri socialisti, i quadri operai eh, più sperimentati nella lotta politica. E per cui Lenin eh, comunque appunto mette a bilancio questo fattore e dice che in qualche grande città della Francia gli operai tentarono anch'essi di prendere il potere, di proclamare delle comuni, di correre in aiuto a Parigi, ma i loro tentativi fallirono rapidamente. E, e Parigi, appunto, si trova di fronte a una catastrofe, dice Lenin, inevitabile. Proprio perché, eh, come è stato detto, non è possibile che eh, una singola città, per quanto grande, per quanto una metropoli, eh, possa fronteggiare i moderni eserciti eh, della società borghese. Uh, ovviamente mutatis mutandis, si potrebbe dire questo anche nel, nel, ventusi, nel ventunesimo secolo rispetto alle uh, enormi concentrazioni metropolitane che, che si sono create in vari continenti appunto, e non soltanto in Europa. Uh, L'ultima cosa che vorrei risaltare, prima di chiudere, è che uh, riprendendo anche la tradizione appunto, di formulazione di un, di un programma politico dalla parte della classe lavoratrice, che il socialismo francese aveva fatto sin dai tempi della, della rivoluzione francese eh, la Comune di Parigi comunque eh, che sì, non ha un partito guida eh, che con un programma già preparato in, in grado di eh, estendere lotta la lotta a tutta la Francia battere eh, l'armata revanchista e quella prussiana ma comunque appunto è il frutto anche di un'esperienza politica e di una lotta del movimento operaio e quindi anche di una sua formulazione politica che esiste eh, per quanto con, eh, con i suoi limiti, e infatti Lenin rimarca alcune misure, che vado a leggere, che comunque la, la Comune cerca di mettere in atto ovviamente nel brevissimo di te, tempo della, della sua vita, prima che venga sopraffatta appunto militarmente. Eh, il, lavo, il lavoro notturno nelle panetterie fu, fu proibito, una cosa che è detta oggi, che il lavoro notturno andrebbe evitato il più possibile, sembra avanzatissima, ma era già assolutamente concepita. Il sistema delle multe, questo furto legalizzato a danno degli operai, fu abolito. Infine la Comune promulgò il famoso decreto in virtù del quale tutte le officine, fabbriche, opifici, abbandonati o lasciati inattivi dai loro proprietari venivano rimessi a cooperative operaie per la ripresa della produzione. Un punto attualissimo. Per accentuare il suo carattere realmente democratico e proletario, la Comune decretò che lo stipendio di tutti i suoi funzionari e dei membri del governo non potesse sorpassare il salario normale degli operai e in nessun caso superare 6.000 franchi l'anno. Ovviamente una cifra eh, per indicare un salario medio eh, di, una, di un impiegato. Mm. Un tema questo, mm, e chiudo, giusto per dare un ultimo spunto, che coglieva una questione fondamentale di, di quella che sarà la riflessione eh, di qualche anno più in là, più di, più di fine secolo, nel, del fine ottocento, eh, tra i socialisti europei, Lenin, Rosa Luxemburg e altri, sulla burocratizzazione del movimento operaio e, e sulla necessità di concepire a livello teorico quali erano le premesse di questa burocratizzazione, quindi anche del potenziamento della, delle posizioni riformiste nei partiti socialisti che ufficialmente si richiamavano al marxismo, e questa questione veniva posta dalla Comune uh, a livello generale appunto uh, nel proporre uno Stato che non fosse la solita burocrazia che si rifaceva appunto a un'elite un di pochi eh, benestanti e quindi senza una vera rottura rispetto alla vecchia società feudale, la società borghese comunque ti propone un'elite che governa, che ha il potere economico e politico e che si serve di una burocrazia staccata dalle masse. La Comune rivendicava invece appunto una democrazia eh, di livello superiore che eh, in embrione, ovviamente non sviluppata, è la stessa concezione di democrazia che appunto poi si uh, presenterà sulla storia in grande stile con la rivoluzione russa, coi consigli, coi soviet. Termino qui e passo la parola a Gianni per l'altro intervento.